O mio gregge che ti riposi, posi, o beato te che, credo, non conosci la tua infelicità, miseria. Quanta invidia ti porto, quanto ti invidio, non solamente perché sei quasi senza sofferenza, perché d'affanno quasi libera vai, dato che scordi subito ogni stento, ogni danno, ogni timore benché forte, estremo, ma soprattutto perché non provi mai noia, perché giammai tedio non provi. Quando tu stai all'ombra sopra l'erba, tu sei calmo e appagato, e trascorri senza noia gran parte dell'anno in tale condizione, e io pure sto sull'erba, all'ombra, e però una sensazione angosciosa, fastidio, mi occupa la mente e un bisogno, uno sprone, quasi mi stimola cosicché, stando fermo, più che mai sono lontano dal trovare pace o riposo eppure non desidero nulla e non ho per il momento ragione di pianto. Di che cosa o quanto tu goda non so certo dire, ma sei fortunata. E anch'io mio gregge godo poco, né mi lamento soltanto di questo. Se tu sapessi parlare, io ti chiederei perché, giacendo comodamente, senza fare nulla, ogni animale si appaga, è contento, e invece se io giaccio a riposarmi la noia mi assale. Forse se io avessi le ali, s'avessi io l'ale, per volare sulle nubi, da volare sulle nubi, e contare le stelle ad una ad una, e noverar le stelle ad una ad una, o potessi viaggiare di monte in monte, errar di gioco in gioco, come il tuono, sarei più felice, o mio amato gregge, dolce mia greggia. Sarei più felice candida luna, o forse il mio pensiero si discosta, erra dalla verità, riflettendo, mirando, sulla condizione, sorte, altrui. Forse il giorno della nascita, il di Natale, è funesto per chi nasce, in qualsiasi forma o condizione, dentro una tana, covile, o dentro una culla, 自己呢